Carissimi, siamo alla ventiquattresima domenica del Tempo Ordinario, ci accompagna il Vangelo di Luca. Questa domenica veniamo rasserenati, siamo così contenti e fiduciosi perché ci viene descritta la bontà di Dio, la sua grande misericordia, la gioia di un padre che riaccoglie nella sua casa un suo figlio il suo Figlio, che accoglie ciascuno di noi. Mentre domenica scorsa venivamo indotti a riflettere sulla necessità di essere radicali nel discepolato, di fare delle scelte forti, sacrificando anche se necessario gli affetti più importanti della nostra vita. In questa domenica invece ci viene delineata la figura di un Padre, di un Dio che è Padre di un Dio che ama, che corre incontro, che ci viene incontro, che aspetta da noi semplicemente un gesto, anche solo un gesto, il gesto della riconciliazione, il gesto di tornare di quel figlio, anche la sua intenzione intima, profonda di tornare ha colpito il cuore del padre, il padre non ha ascoltato nemmeno le sue scuse, le sue intenzioni li è corso incontro perché non ha mai smesso di aspettarlo, di amarlo. Ecco, un Dio così ci affascina, non smette mai di amare coloro che sono accanto a noi e noi stessi. Mentre noi purtroppo dobbiamo dirlo spesso, più che accogliere siamo eh, più propensi a recriminare quanti hanno sbagliato, a giudicarli, a condannarli ad evidenziare i loro limiti, le colpe. Ecco, il Signore non fa niente di tutto questo quando si accorge che c'è la decisione profonda di tornare dal padre, va incontro e abbraccia. E così anche le, le parabole precedenti della pecora smarrita e della moneta perduta indicano piuttosto questa gioia, la gioia di una relazione rinnovata, di un incontro, di un ritrovamento. Il ritrovamento dell'amore di Dio, il ritrovamento della pace e anche il ricomponimento delle relazioni tra noi. Questo dà gioia, non ci dà gioia nel cuore saperci amati da un amico, da una persona che ci ama fino alla morte, da saperci amati da una comunità. E tutto questo può avvenire all'interno di una comunità. Nella comunità noi ecco, sperimentiamo l'amore di Dio e la grazia di Dio. Non dimentichiamo ecco, di fare riferimento alla nostra comunità ecclesiale, alle nostre realtà associative ecclesiali che ci permettono ecco, di sperimentare la grazia di Dio e di incontrare l'amore del Padre. Buona domenica a tutti!